buonasera buonasera siamo qui in diretta ah, dallo studio 5 di colonia Monsese! questa sera dobbiamo fare la boss rush cioè dobbiamo fare quattro boss ti Bene. rendi conto dell'impossibilità no. della cosa assolutamente no. e vi ricordo il gruppo telegram per interagire con noi il canale youtube dove potete reperire il meglio delle live abbiamo Twitch dove siete adesso se invece ci stai guardando su YouTube abbiamo anche Twitch dove andiamo in live il mercoledì sera alle 21.30 tutte le settimane dovremo <ride> poter fare quattro boss questa sera ovvero Midir Diviratore dell'Oscurità gli ultimi due boss del DLC e poi si può arrivare al boss finale se ce la facciamo cosa molto poco probabile di sto fermando o faccio tutte le, le, le schivate al millimetro Cosa che posso fare perché ne sono perfettamente abile. No. Sì sì, è, be è bellissimo, guarda, è meraviglioso vederti giocare in fart roll. Eh non so, ha detto che doveva sistemare delle. che ha delle cose da risolvere, di solito è una ah, cosa. Yeah. cioè sono cose gravi quando dici queste cose qui. <ride> Intanto io vorrei ricordare la chat mentre tu soffri col tuo fartroll. troll, ecco, è morto. Benissimo. mamma mia deve essere esploso un emorroide <ride> prima del combattimento consumo tutte l'estus perché quando ho solo anzi quando ho finito l'estus sono molto più concentrato perché dico non posso prendere neanche più un danno io non ho peschette estus io non ho piaschette estus no. sono senza peschette estus la mia sì. vita è priva di Estus e in quanto tale devo essere perfettamente conscio di non poter subire neanche un danno e quindi ora sfiderò tutto dall'inizio alla fine di questo combat finché morti non ci separi vedi nei file non sto chiacchierando in realtà sto drenando due parole che casualmente stanno prendendo un senso Marco invece è proprio totalmente eh? Per fuori Infatti guarda <ride> Guardate la faccia dello sforzo Marco stanno dicendo che questo boss è facile Che sei un coglione incapace E inetto Sono d'accordo Bene Siamo tutti d'accordo allora Perfetto ehm, Prego buona. Consigli una location per le nozze di non ho capito chi No, vabbè, Mastra, hai il borsello. Un ornamento arrugginito che ricorda un ciuffo d'erba. È lo stemma della principessa Filianor di cui abbiamo già sentito parlare. I lancieri della chiesa proteggono il riposo della principessa. Quando un intruso viola la sacralità della chiesa, il giudicatore li evoca per eliminare la minaccia. Spoiler, prossimo boss. L'anima mia, torna a casa... Eccola qua, Midir, immortale discendente degli arci fu allevato dagli dèi per combattere l'oscurità in eterno. Tale compito non fu mai abbandonato, anche dopo la dipartita delle divinità che l'avevano cresciuto e dopo che esso stesso, egli stesso, era stato corrotto. C'è un commento interessante che dice che Midir è un arcidrago, non ha un'anima, Dark Souls di merda. Vuoi, vuoi dire qualcosa? Sì, che da Dark Souls 1 a Dark Souls 3, passando per tutte le cose intermedie, le carte sono state rimescolate molte volte e quindi non ha, non ha senso dire non è così. Nell'1 non era così, nel 2 era un'altra cosa, nel DLC finale dell'1 era un'altra cosa ancora. Eh, cioè non è così coerente, non, non, non, si può, non ci si può basare su... Quindi ci piace tenere i piedi in più scarpe? Attenzione, eh? Vai vedere qua. Grazie, grazie davvero. Il drago non ha infanto la sua promessa. Prendi, è tuo, in segno di ringraziamento. L'astra di no. Prosegui pure nel tuo viaggio, ma non svegliare la principessa dormiente. Il fuoco si estingue e della giace nell'oscurità, per il bene dell'umanità. E Invece no. È proprio la principessa sul pisello. Vediamo se è vero che si apre questa porta. Torna indietro, tale è il decreto del re. È prima ma cos'è? Di PCM? Wow. Eh sì, no, infatti, siamo in zona rossa. Ecco qua, pronti? Boss Rush mh? Boss number two. Vediamo uh, cosa succede. Stolto il decreto del re non può essere ignorato. E cosa ha appena fatto secondo te? Chi sì, è costui? Costui è il Giudicatore, ne abbiamo sentito parlare. Il Giudicatore, Ma un nome sì. poco impegnativo. No, e adesso chiama un suo aiutante, lì è morto ma chiama il mm. lanciere della chiesa noi non siamo online, per cui verrà fuori questo stupidino qua eccolo qua, mezza luce questo è quello vero e se io lo fermo qua in mezzo, uh, guarda quanti bei danni che gli ho fatto ma proprio belli, che gli sono piaciuti mmm, mi piace Ah, vedi, vedi eh, questo è il problema che ti fa il perry Facciamo che evoco patches e vediamo cosa succede. Per me Mace Windu è un personaggio meraviglioso, bellissimo. Se gli avessero dato un po' più di attenzione, cioè se l'avessero sviluppato un po' come poi hanno voluto sviluppare Vader, sarebbe diventato beh, pari a lui. Perché comunque per è un Jedi. Intrigantissimo e che ha uno stile di combattimento che è sempre lì, lì per andare a toccare il lato oscuro Quindi deve essere La una tentazione patches. continua Ci saranno sì fumetti, bisogna vedere se uno sono ancora validi, questo non lo so Due, secondo me il fumetto è sempre di nicchia su Star Wars nel senso, Quello che esce in tv oh, là è sempre andato una rilevanza più, più ampia. e via, bravo, bene, andate. Grazie ora. a Patches. Vai in pace, amico mio. Ora noi saliamo per di qua, accendiamo il falò e ci inchiamo a uh, colei che Shiva ci ha detto di non risvegliare. Questa è la principessa Filianor, è addormentata e tiene un guscio rotto guscio rotto che è molto simile a quello di uh, alcuni mh, particolari mob che si trovavano in Dark Souls 1 no? che comparivano solo online non avevano un sacco di umanità tocchiamo il guscio avvolto questa è chiaramente una figlia di Gwyn e noi dobbiamo sempre toccare dobbiamo toccare noi lunghissima che e rompere ma perché noi tocchiamo? Perché non ci becchiamo le mani nel culo? Eh, esattamente, questo è il problema. Eh, I Souls non, non sarebbero mai esistiti se il nostro personaggio avesse deciso di non toccare. Tra ci incazza appunto, adesso, vero? Eh, Ovviamente, ci, ma guardate il, il, il, il Diadora, come si chiama... Di Adena. Ma che, che è in, in, in fronte, è molto simile a quello della... Celurmo, della, della Maiden che c'è al santuario, lama del Fuoco. Della Vergine, della Maiden. Della Maiden, a Fire. Anzi, a Fire. Vergine, in italiano, vergine. Eh. Non è una parolaccia, eh. Guardiamo che ora è e ci risvegliamo. In un posto nuovo, lei è eh. vecchissima. È morta da molto tempo. Bravi, noi abbiamo toccato. No, potevamo eh, abbiamo tenercela toccato come era vecchia. prima, no? Dobbiamo tenerci le vecchie di merda. Esatto. Questa ah. è Dark Souls Grab Granny Edition. Eh, si, sì. e il mondo è in rovina. Ma va. Hai visto che roba? Mamma mia. Tra l'altro, non cambieranno cre... le lenzuola chissà da quanto. Guarda che casino, Beh, sì, infatti... è un film di USB Qua abbiamo un re. Oh Filianor, aiutami, te ne prego, che ha fatto molta strada strisciando. Il cappuccio rosso è qui per divorarci, per divorare le nostre anime oscure. Alessandro, per favore, tu che hai capito tutto di questa serie. Adesso vi spiego C'è il cappuccio tutto. rosso. Io so che è il cappuccetto rosso. Troni. Troni da cui sono dipartiti dei re, tra cui quello che abbiamo appena ucciso. E sono anche stati come divorati da questo cappuccio rosso. Ecco, l'ultimo dei re in vita. Attenzione. <coughs> eh, bomba, dipende da cosa sei allergico, nel senso che... Oh, no, io non ho allergie. Tu Marco hai allergie in questo periodo? Ecco lo schiavo vita. Gael, eh? Ecco lo schiavo Gael. Ah scusa che sta mangiando uno dei re rimasti Cappuccio Rosso che ci fai ancora qua? E dammi la forza la tua anima oscura Un bel posticino lui è arrivato fino alla fine del mondo per cercare l'anima oscura da dare al pittore del dipinto di Ariandel che crea un nuovo mondo mm. bene l'ho preso bene? no mm. bene. Sembra... adesso non si, non si vedrà assolutamente ma mm. eh, ecco si è già visto la cosa bella di questo fight è che da subito è leggibilissimo quello che fa l'unico mio problema adesso è che eh, sono troppo avido sto voglio usare tutte le mie combo perché so che sono fortissime fase 2 e qua è dura eh è dura ti vedo ti vedo <ride> veramente si sì, sono presissimo carissima. da questo fight <ride> credo che tra un po mi vedrete tipo così mamma mia the blood, the il sangue dell'anima oscura so. <ride> e si risveglia qualcosa in lui probabilmente le anime che ha raccolto in questi eoni di razzie adesso Bloodborne Time mm. Mm. Esatto, questo è lo stesso tizio che ti fa entrare nel dipinto, infatti, eh, come diceva prima, lui vuole la nostra anima per il dipinto della signora Dolore Dolore pazzesco mm. La balestrina Eh, è io che continuo ad attaccare e non ho più... Ecco qua. No, non avevo più stufo Dai però. Dai però, eh. Dolore. In faccia. Il dolore in faccia. Devo andare giù da queste dune. Subitissimo. Ok. Voglio recuperare un po' di vita, voi. Ok. fuori, con calma, senza fare. prenditi i tuoi tempi e muori oh, Gael, il cavaliere schiavo del cappuccio rosso, dal cappuccio rosso, vagò a lungo la ricerca del sangue dell'anima oscura affinché potesse us essere usato come pigmento per il mondo dipinto Gael però sapeva di non essere un vero campione l'anima oscura l'avrebbe consumato, distruggendo ogni speranza di tornare sano e salvo Sangue dell'animo oscuro. Sangue dell'animo oscuro, bravissimo, adesso lo leggiamo. Io torno nel mondo dipinto di Ariandel, dove il pittore aspettava Gael, suo zio, con l'anima oscura per completare il dipinto. La sua signora, che attende ad Ariandel, potrà usarla per dipingere un nuovo mondo. Quando Gael giusse al cospetto dei signori dei Pigmei, che sono quelli che aveva ucciso, ma che erano comunque re della città d'Anelli, scoprì che il loro sangue si era ormai seccato e decise di consumarne l'anima oscura è un bel personaggino comunque eh. chi non capisce il fuoco non può dipingere un mondo Però qua, bello tranquillo, mentre va a fuoco tutto chi ne è stato inghiottito non deve non temere madre non ho dimenticato offriamo il sangue dell'anima oscura? anzi proviamo prima a parlare oh, bello quei piedini che li muovo così, pensierati la fiamma che mi hai donato ha Tecchito, presto Zio Gar mi porterà, eccolo qua, il sangue per dipingere il dipinto nei colori dell'anima scura dell'uomo. Offriamoglielo, sì. Ti ringrazio, creatura della cenere. Con questo potrò dipingere un nuovo mondo. Ti prego, dimmi il tuo nome. Voglio che il mio dipinto abbia il tuo nome. Rivelliamoglielo, non cambierà niente. Grazie. Darò il tuo nome e il mio dipinto. Sarà un luogo freddo, scuro e accogliente. Un luogo che qualcuno possa, prima o poi, chiamare casa. Sì, potrebbe essere molto la figlia di Priscilla. Chissà quando tornerà. Mai l'ha ucciso. L'ultima puntata. Aspetta, l'ultima puntata? L'ultima puntata di Dark Souls? No, l'ultima puntata di Maria De Filippi. Ah. Ma guardate che cumulo di rifiuti E non sto parlando di una signorina nei file Sto parlando dei cicli Di Lordran, Lotric, e Tutto quanto Tutto collassato fino a questo punto Andiamo Eccolo qua Cazzato nero L'anima dei tizzoni mortacci tua Aia Aia Aia, tempistiche. No, no, no, no, no. Ma non fare le combo per favore. Uh, guarda che male che li abbiamo fatto. Non lo stavo neanche guardando. Aspetta, eh, che mi, che sto roba? Mettendo, mi sto mettendo in pari con, la, con la chat Sì, ma che, che roba, lo stiamo deflagrando. O gigi, gigi. deflori. GGG. Non <ride> Che da l'area perché gli è ritornata sulla vita? Vabbè, non stavo seguendo e neanche mi interessa. Non come che mi interessa perché è in due fasi: è una boss fight in due fasi. Tra l'altro, io non riesco a capire come mai nella fase precedente lui non abbia neanche per un secondo cambiato arma. Aia, come mai non ha cambiato arma neanche per un secondo? morto cosa c'è sono caricissimo stavo semplicemente leggendo la chat per capire cosa stavate scrivendo e basta finito finito il boss bene ma come è possibile come è possibile? è come è come è come è come è come come Finito, si va a fare spritz sui navigli. È finito il gioco? Finita la live? Una delle anime corrotte potrei eccezionale veramente. Um, dai tempi di Gluin, il primo signore dei tizzoni, molti nobili signori hanno vincolato la prima fiamma e le loro stesse anime si sono manifestate in sua difesa. Ecco cosa abbiamo appena combattuto. Peccato che sei fortissimo e l'hai disintegrato. Hai ragione. L'ho proprio disintegrato. Questo, delle scusami, cose. questo era l'ultimo boss si sì. quindi abbiamo più niente da fare no adesso bene. vincoliamo l'ultima fiamma sì. ci becchiamo il filmatino mm -hmm. quello di striscia con le veline sì. bene e poi facciamo un'introspettiva sul gioco la lore e quello che vi sareste aspettati che invece non è successo si sì. no dopo vi mostro dopo vi mostro anzi vi mostro adesso cosa ci mostri Dopo, devo sistemare la telecamera, sarà un disastro. Anche dice? una PlayStation 5 è pronta per essere utilizzata questa sera. Eh? Oh no, hai sfondato la quarta parete, tutti hanno visto la tua libreria. Ho sfondato, hai sfondato, hai sfondato la così, quarta eh? parete. E' wow, benissimo. Sono proprio un genio. No, sì, un sì. po' più in basso. Ah, guarda, è inginocchiato. Non sta più nelle, pal nelle palle Adesso mi raccomando Ragazzi nella vostra live Cioè dopo la riguardate e Andate a vedere che cos'ha nella libreria Marco Attenzione Così guarda Il fuoco vedete? Il simbolo scuro è diventato un simbolo veramente nero E qua abbiamo Due figure che abbiamo già riconosciuto Cioè sì. Che si inchinano a noi Una ovviamente è Yuria di Londor e la ah, testa camminiamo in mezzo ai vacui perché siamo il signore dei vacui, e riunisci il Londor primo piano sul pacco mentre ci allontaniamo, meraviglia, dissolvenza a pacco. <ride> oh, un trofeo guadagnato! <ride> ah, non l'avevo mai fatto questo. Ah, va bene. Comunque e i volumi di coda si parla.